Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la lezione numero 6 di Dispensa Slap. Dispensa Slap, cos'è? Quel piccolo manualetto PDF che puoi scaricare gratuitamente dal mio sito. Eh, in cui andiamo a impostare il movimento del pollice. Siamo arrivati già fino alla lezione 5, le puoi andare a vedere indietro anche le altre per vedere come funziona. Appunto, la numero 6 è simile alla 5 perché lavoriamo sempre su una corda, sempre con le ghost note in battere, ma lavoriamo sulla corda di La, quindi le note interessate sono Re e Mi, tasto 5 corda La, tasto 7 corda La. Quindi eh, rispetto alla 5 è un pochettino più difficile, perché colpire con il pollice la corda, di là che è un po più sottile un pochettino più difficile appunto per far uscire bene il suono mi raccomando lavora bene molto sull'attacco del suono sull'angolazione del pollice tieni conto che quando suonavi mi il pollice era così quando vai in là il mio consiglio è quello di mantenere l'angolazione quindi se io suonavo così sulla corda di mi quando vado sulla corda di là vado a spostare l'impalcatura e lavoro con la stessa angolazione del pollice e dove riesco cerco di appoggiare il palmo sulla corda di Mi per far sì che questa non risuoni. Perché se io vado a fare la nota così, senti sotto che c'è un V. Invece, se appoggio questa parte del palmo sulla corda di Mi, poi di qua ruoto comunque il pollice così senti che questa non può suonare e io non avrò delle, delle vibrazioni sotto che vanno poi a, a rovinare il mio suono quindi abbiamo Re Mi partiamo all'inizio eh, si fanno degli ottavi eh, o una battuta di Re e una battuta di Mi anche qua puoi suonarle o staccate oppure più, più attaccate così come sono scritte sono utili tutte e due come dicevo nell'altro video perché potremo usare o uno o l'altro tu devi saperle fare tutte e due eh, poi andiamo a mettere le ghost magari proviamo a suonare un esercizio insieme così lo vedi anche da qua dalla videata, prendiamolo molto lento l'80 bpm 4 volte per ogni linea 3 4 3. e faccio staccate è la mano sinistra che deve staccarle secondo una ghost e tre note più staccate quindi due note, due ghost, due note ultimo giro E finisce qua perfetto bene mi hai accompagnato anche tu puoi usare il video mandalo indietro prova a suonare con me chiaramente poi nel se prendi gli audio qua ne hai per questa lezione hai tutti questi audio 70 80 90 100 fino a 140 eh, questa base senza basso poi abbiamo la base col basso così se vuoi sentire come com suona e poi abbiamo tre bellissimi incipit dove andiamo a tre velocità anche qua dove il primo giro viene suonato con il basso ti lascia il buco di tre, di tre volte la lettura dell'esercizio da solo e poi passa automaticamente a quello dopo suonandoti il basso il primo giro e poi sparendo. Spero che, che, che sia utile questa cosa, a io eh, la, la trovo utile perché eh, innanzitutto ti segue, ti segue dalla base, eh, molto lento, ti porta su di velocità, ti fa sentire il basso, ti toglie il basso, quindi eh, io cerco nei miei metodi di, di far sì che l'allievo venga un pochettino accompagnato, coccolato e, e portato a studiare eh, in maniera eh, comoda e, e utile quindi non mi serve quasi a niente avere una base di 3 secondi che mi fa sentire il giro e basta devo avere anche gli strumenti per poi poter studiare e mentre studio anche migliorare quindi la mia base deve, deve cambiare e deve durare diverso, diversi minuti Ok, eh, ho parlato troppo, <ride> ci vediamo al prossimo video con la prossima lezione, grazie ancora e ciao al prossimo video!